Dopo le dirette, le più viste e commentate sulle elezioni regionali in Sicilia, Salvo Mandara Reporter per caso presenta la TV5 Stelle. Mercoledì ore 21:30. In diretta sul canale di Salvo Mandara e su La Fornace TV. La Fornace TV. Sforniamo grandi momenti di televisione.